controllo della noce si leva la sicura estrae la noce verifica del dente di sgancio dei due inserti della leva e della, e della noce pulizia della noce con un panno non lubrificato e della sede si rimette in sede la noce e si mette la noce in posizione di caricamento per effettuare il caricamento si prende il macchinetto dall'apposito stallo si inserisce sulla balestra si, fa, si mette in leggera tensione e si sistemano gli agganci mano saldamente messa sulla parte posteriore del teniere vicino al poggio a spalla eh, piede dentro la staffa e si inizia il caricamento. Quando si sente che è venuto il click perché era fatto in pratica il caricamento, si inserisce la sicura, si detenziona in un attacco al martinetto, lubrificazione della piastra e possiamo procedere a levare il martinetto. Il mattinetto si sistema e si riposiziona nell'apposito stallo in modo che non reti intralcio alla circolazione. La balestra in questa, con questa operazione si gira stando lontani con le gambe, si prende vicino all'arco, tenendo sempre la mano bassa, si alza in questo modo e si porta alla postazione di tiro. Da questa è la posizione, si aggancia l'occhione sopra il pancaccio, si tira verso di noi in maniera che l'occhione sia saldamente ancorato al pancaccio e poi si può procedere con l'operazione di caricamento con l'aiuto della persona che sta dietro stando sempre dietro all'arco in questa posizione si prende la freccia con le due mani si appoggia sul piastra si spinge la freccia indietro fino a che la cocca non tocchi nella corda come si vede in questa maniera e si lascia andare la balestra è pronta al tiro